quest'oggi parliamo della paura, delle fobie, di tutte quelle che avete e di come poter evitarle. In sostanza, perché faccio questo video? Ritengo davvero importante eh, per le persone superare le loro paure, perché sono stata una persona che ha avuto molte paure e eh, molte di queste erano appunto invalidanti una di queste era senz'altro quella di comunicare agli altri, di aprirmi agli altri. ero una persona molto introversa soffrivo molto di balbuzie e per me veramente era un enorme scoglio. Cercheremo di capire se è possibile eh, combattere le paure, risolvere, vincere le paure. Di solito si parla di superare le paure quindi innanzitutto andremo a cercare di capire che cos'è la paura cercare di definirla anche eh, rispetto a quello che è diciamo nel mondo della psicologia ci sono dei video bellissimi e dettagliatissimi magari vi lascio dei video su cui mi sono anche un po informato sull'argomento davanti a un video mi sono sempre sentito molto molto imbarazzato ero uno di quei bambini che quando gli volevo fare una foto proprio mi nascondevo mi arrabbiavo non, non mi piaceva assolutamente mi vergognavo molto ci sono delle paure primitive, primordiali, che sono sostanzialmente la paura di cadere e la paura dei rumori forti. Potremmo aggiungerne altre chiaramente. E, diciamo, le, le paure primarie, quelle che sono legate alla nostra sopravvivenza. Queste paure sono belle, positive, è ottimo aver paura quando questo ci, ci porta a evitare di ammazzarci. Ed, ad esempio, se io ho paura di andare a 180 l'ora sull'autostrada, molto più probabile che non faccia un incidente. Teoria. E questa, questa paura mi può salvare la vita stessa cosa appunto se io sento un rumore forte mi allontano e dopo esplode qualcosa mi, il fatto che ho avuto paura di quel rumore mi ha fatto salvare no? mi ha fatto scappare quindi diciamo la paura di per sé è una cosa perfetta ce l'abbiamo dentro è una cosa imprescindibile il vero problema quando si parla della paura invece sono tutte quella serie di paure inventate indotte o dai genitori o dalla cultura o da brutte esperienze personali che ci impediscono di fare delle cose molto importanti nella vita. Ci sono due comportamenti fondamentali dell'uomo davanti alla paura. Uno è quello dell'evitamento, quindi evitare la paura stessa, negli esempi che abbiamo fatto prima, non vado al mare, non vado dove c'è uno specchio d'acqua, sicuramente non annego e quindi giro intorno alla mia paura, la evito l'altra è quella di affrontarla, quindi magari vado al lago, mi metto quattro ciambelle, due braccioli, il giubbotto e anche la, quella di Baywatch, non so, vi ricordate David Hasselhoff, no? Comunque, insomma, e affronto, vado dentro, con magari fino alle caviglie, tutto bardato così e pian pianino cerco di, di affrontare quella paura. Non c'è dubbio, qua non c'è una discussione accademica in corso, è così. Sostanzialmente se tu eviti la paura, la paura aumenta, diventa sempre più grande e può anche diventare patologica. Eh, perché chiaramente il fatto che tu continui ad evitare quella cosa è come se giustificasse, come se creasse intorno una, una, una vera motivazione quando magari era partita da un, una normale paura affrontabilissima. L'altra soluzione è quella di affrontare la paura, quindi qualsiasi essa sia, trovare un modo graduale e, diciamo eh, personale anche chiaramente di approcciarsi alla paura quindi fare in modo che tutti i giorni della tua vita tu possa affrontarla e perché fare questo perché uno è masochista no fare questo ci porta senz'altro una grande autostima perché ci dà la percezione che molte idee che anche se ci sembrano radicate a livello proprio di sentimento in realtà si possono semplicemente cambiare rivoluzionando la percezione che noi abbiamo di, di, di questa. Quindi in sostanza eh, tu prendi la paura che ti invalida di più, che ti toglie di più, e, e quella affrontala, devi trovare un modo tuo per affrontarla. Chiaramente non puoi pensare di vincerla da, da un giorno all'altro, ma bisogna dire che ogni qualvolta tu riuscirai a fare un passo in questa direzione sicuramente riuscirai a diventare più coraggioso e quindi fallo, semplice allora ragazzi vi racconto la mia breve esperienza parlando della mia più grande passione al momento e non sto parlando né della musica, né della scultura, né della pittura, né del videomaking né di tutto questo, ma dello snowboard e della montagna. sono Quando vado di montagna sono la persona più felice del mondo, quando si fa il snowboard mi sembra veramente di volare, sono quelle sensazioni irripetibili, insostituibili, diciamo, nella quotidianità. E questa, appunto, estrema meraviglia deriva in realtà da un'enorme paura, da un terrore che io avevo proprio di questa stessa cosa e quindi di sciare. Dovete sapere che io sono nato in un piccolo paesino del Trentino bellino a meno tutto quanto un po' palloso magari per certi versi in cui c'è una cultura pazzesca dello sci quindi tutti i bambinetti da quando sono 3 anni, 4 anni vengono messi sugli sci fatti andare a sciare a ripetizione a 7, 8, 10 anni molti di questi sono nell'agonistica quindi eh, è uno sport che è molto sentito chiaramente eh, io invece in famiglia non ho mai avuto questa cultura della, dello sci, i miei non hanno mai sciato, quindi praticamente io ne ho sempre avuto un po' paura. Successe che un giorno ci invitarono, tra virgolette, una di queste giornate sulla scuola, con la scuola, in cui era praticamente gratuito, eh, la scuola ti portava su col pulmino, tu andavi a fare la giornata sulla neve, no? L'idea ci piaceva, siamo andati. Abbiamo anche noleggiato questi sci. Io e un mio amico, anche lui, stessa situazione: eh, non aveva mai provato. Gli faceva abbastanza paura. L abbiamo preso per gioco. Quando siamo arrivati su, il posto ovviamente è meraviglioso. c'è cioè, chi non è mai andato lì, dico: Ma ragazzi, cioè... ma a parte questo, eh, appena siamo arrivati su. Abbiamo visto tutti, insomma, si sono messi i loro sci, sono partiti, noi ci avviciniamo pian pianino, arriviamo al costone, un costone, tra l'altro la neve era abbastanza dura e ghiacciata, che per noi sembrava veramente verticale, era una cosa ter terrorizzante, cioè non c'era nessuna possibilità in quel momento dentro di me pensavi di eh, andare giù da quella costa lì con, con, con gli sci ai piedi, quindi mi stacca e subito gli sci no, no, no, io non vado, rimanemmo insomma, a morale tutto il giorno con questo dubbio, nel senso che da una parte ci ripetevamo, ci ripetevamo che a noi non ci interessava, sciava, che diceva, sì, ma che a me non piace neanche la montagna, dall'altra parte però ci rodeva un po' il culo perché eravamo lì, vedevamo addirittura, non so, dei vecchietti no? che a spazzaneve ci passavano davanti noi lì, grandi e grossi, avevamo questo terrore, gli altri che si divertivano, facevano i salti, si raccontavano le varie cose, e noi lì, e noi lì. Insomma, morale, alle tre e mezza, non ce la feci più, non so cosa scattò in me, dici, adesso devo andare, devo... allora dice Francesco, andiamo, prendiamo, e facciamo l'ultima pista, andiamo alla Corriera, bene. Partiamo, ovviamente ci facciamo malissimo, eh, però mi ricordo che anche ci divertivamo, si, si, si rideva quando si cadeva e quant'altro facciamo un po' forza l'uno con l'altro e però mi ricordo che questi momenti di terrore in cui perdevi proprio il controllo dello sci e ti buttavi in terra sperando di fermarti prima o poi però in realtà appunto ti, ci, ci si ferma sempre e sbagliamo strada ovviamente quindi alle 4 e mezza dove eh, quando era previsto il rendezvous con tutta l'altra comitiva noi non c'eravamo hanno aspettato un'ora allertando eh, i carabinieri che ci cercavano con i gatti delle nevi insomma noi dopo un po arriviamo a piedi ci sotterrono ovviamente di insulti giustamente anche per mesi dopo lo zimbello della de, de, de, de, de scuola siamo diventati insomma, una, una leggenda per questa cosa e nonostante questo, quel coraggio che riuscì a trovare, quindi a decidermi finalmente di affrontare quel muro, fece in modo che io poi andai ancora, e ancora, e ancora, e ancora, e diventai un buono scettore, niente di eccesso, e adesso un buono snowboardista, snowboarder come si diceva all'inglese. Quindi questo per dire ragazzi che non importa che aspetto abbia il, il muro di ghiaccio della, della tua paura, è sempre comunque un muro di ghiaccio ed è terrorizzante sia per me che per te, quindi eh, non importa che lo fai subito, però sappi che non c'è altro modo, prima o poi tu dovrai metterti davanti a quel muro e dovrai in qualche modo scenderlo e affrontarlo, se lo farai diventerà un'esperienza fantastica per te e ti si aprirà un mondo come è successo per me. Quindi auguro a tutti innanzitutto di andare in montagna e provare lo snowboard o gli sci come preferite e mettere un iscriviti al canale, mettere la campanellina mettere i like, mettere i commenti, cioè praticamente partecipare fammi, fammi sapere la tua esperienza con la paura se sei più tendente ad evitarla oppure tendente ad affrontarla e nei vari casi dimmi qual è il risultato, la percezione che hai di te stesso e se il video ti è piaciuto seguimi e ci vediamo mercoledì prossimo se tutto va bene con un altro video di rivoluzione di parole